9 febbraio 1849, sotto la spinta di moti popolari, crolla il regime pontificio. Viene proclamata la Repubblica Romana e il mese successivo ne è affidata la guida a un triumvirato composto da Mazzini, Armellini e Saffi. Il 1849 è un anno cruciale per il risorgimento, la Repubblica Romana adotta come bandiera il tricolore. Papa Pio IX ha lasciato Roma alla fine di novembre 1848 per rifugiarsi a Gaeta. La politica di conciliazione del triunvirato, però, non varrà ad impedire un intervento armato della Francia in soccorso del Papa. La Repubblica Romana viene soppressa dai francesi il 3 luglio 1849. 12 aprile 1849.